amiche e cari amici qui ancora una volta il vostro Chan. faccio questo video al volo 13 e 55 3 eh, no 13 e eh, 35 39 beh, 13 40 13 30 gli orologi oggigiorno che dovrebbero essere precisi vanno come vogliono allora fra poco pranzo come state cari amiche e cari amici ho titolato questo video senza accendere il computer e per non dovermi filmare con il mio vecchio nokia asha 302 che ho regalato a mia madre ma lei ha restituito dream man ciao come stai faccio questo breve video perché forse sarà l'ultimo della settimana ne ho fatti tanti purtroppo molti sono stati visti soltanto 60 70 volte prima di iniziare a parlare del b e del ba, come dire benino frassica ehm, vi voglio ricordare che se voi mi volete aiutare io non vi chiedo denaro non vi chiedo soldi da mettere nella paypal soldi per parlarmi in skype soldi per parlarmi da nessuna parte sono raggiungibili nelle reti sociali gratuitamente soltanto che mi raccomando dopo questo pomeriggio o questa sera che metterò eh, i video consigliati e le schede di riproduzione a fine video mi raccomando fate clic nei miei video più visti guardateli logicamente un po di tempo per farmi raggiungere le 4000 ore e recuperare le visuals eh, la monetizzazione voglio dire le ore di visuals, perché youtube ci ha fatto la vita difficile e mi raccomando poi commentate i video dite quello che pensate eh, ah, soprattutto di quelli più visti che io vi consiglio ma anche tutti gli altri se io consiglio i video meno visti che magari sono quelli più divertenti però poi eh, non raggiungo con quei video la monetizzazione allora eh, commentateli dategli like se vi piacciono eh, e poi eh, condivideteli in modo che possano piacere anche ad altri e mi raccomando se li condividete via email o sms eh, fate in modo che anche eh, le persone alle quali voi condividete il video li condividano. Detto questo, io ieri sera ho fatto tardi, ho fatto l'una del mattino o le due. Ho iniziato finalmente a rileggere e ho voluto farlo dall'inizio perché ero già a metà libro. Eh, questo volume delle opere complete di havar Philip lovecraft tutti i racconti eh, questo è della mondadori comunque il periodo dei racconti è suddiviso nello stesso modo anche per la newton compton per esempio 1931 1936 il povero havar philip lovecraft muore nel 37 mi sembra marzo 37 o aprile e non ha più scritto dal 36 perché stava male di salute e, e quindi sono dei racconti incredibili adesso sto per leggere eh, le montagne della pazzia mi sembra le montagne della follia at the mountain of madness cioè alle montagne della pazzia è veramente molto bello ripre riprende un po' in temi di eh, The dream Quest of Non Kadhafi, la ricerca onirica dello sconosciuto Kadhafi, sempre dello stesso autore naturalmente. Ecco, molti mi chiedono uh, più video. Io, per esempio, ieri ho fatto un uh, radioprogramma uh, in, uh, in sprecher da live. Dopo tanto tempo, in questi giorni continuerò a fare dei radioprogramma se possibile dal vivo in sprecher perché è da molto tempo che non trasmettevo in sprecher ma hanno ascoltato in 5 anni 71.000 volte che magari per sprecher è un risultato buono visto che di solito la gente in sprecher non ascolta parlare ma ascolta musica poi io divago molto come voi sapete quindi la gente magari cerca un formato più informativo in sprecher che non un talk show molto libero molto libera come i miei però voglio dire io ieri ho fatto un, un radioprogramma di sprecher mi sono divertito perché mi ricordo dal 2013 che faccio radio programmi in sprecher e sono del tutto gratuiti perché non c'è possibilità di guadagnare spero che le persone eh, sono avuto persino eh, ho avuto persino 800 iscritti in sprecher però poi adesso li ho persi per mancanza di attività da parte mia e sono rimasti 500 fedelissimi io speravo che gli ascoltatori di sprecher guardassero i miei video invece così non è stato in pochi sono passati a youtube eh, come dicevo eh, mi ricordo i vecchi tempi nei quali ho iniziato a trasmettere sprecher, pensate da questo cellulare che adesso è sfasciato perché io per farlo partire gli monto la batteria ma siccome c'è credo che sia per questo il bottone power on off rotto allora il mio vecchio samsung galaxy young 53 60 del quale ho fatto due o tre video tutorial cercate e la in continuazione fa bot Logo riparte, poi funziona, poi riparte. Poi gli devo togliere la batteria, poi funziona di nuovo, a volte per ore. E poi il secondo problema è che c'è una memoria piccolissima perché è uscito nel 2011. Mia madre me lo regalò per il compleanno del 2013, del 26 gennaio, e c'è 185 megabyte di memoria RAM. E poi c'è il sistema operativo Gingerbread 2.3.6 attualizzato al 0 0.6 quindi sistema operativo gingerbread 2.3.6 con memoria di meno di 200 megabyte non ti permette ormai di utilizzare molte applicazioni come sprecher se riesce a stare tanto tempo acceso come per entrare nella google play perché a volte giusto quando scarichi un'applicazione va in crash e si riinizia inizializza quindi mi ricorda i vecchi tempi quando trasmettevo con questo piccolo cellulare i miei episodi in sprecher che eh, si caricava la seconda applicazione quella arancione ho cercato di caricarla nel mio vecchio tablet che sono riuscito a resuscitare per la seconda volta senza portarlo in assistenza tecnica perché ormai per prendere il taxi e andare all'assistenza tecnica Tanto della dell'apparato eurocase come eh, quella stessa di, di garanzia stessa, o spesso più in tazzi che non eh, in quello che vale l'apparato, però eh, poi ho, ho capito che quello che lagava era il sistema operativo. Allora, in una micro SD di 2 GB, ho caricato il, sono riuscito a trovare il sistema operativo. Android originale basta che io carico la, la scheda micro SD e si rinstalla il sistema operativo. Unico difetto da sempre di questo tablet è che c'è una durata della batteria a volte di minuti. Allora, mi dicevo, mi hanno chiesto di parlare delle lezioni. Ancora si discute, si discute, si discute, si discute e si continuerà a discutere. E noi dietro a discutere a discutere a continuare a discutere mi voglio fare riprendere dalla camera che è di 2 megapixel eh, del cellulare si continua eh, si continuerà noi a discutere a discutere non mi filmo dalla parte della camera di dietro che c'è 13 megapixel perché altrimenti non vedo quello che sto filmando eh, ma la verità è che mi sembra di essere tornati ai tempi di tutte le altre elezioni politiche precedenti e anche della prima repubblica sempre a discutere sempre a discutere sempre a discutere sempre a ridiscutere e non si arriverà a nulla eh, cari amici amici eh, oggi sto un po rintronato care amiche e cari amici miei non si arriverà a nulla perché la politica è quello che voi sapete quello che tutti sanno una grande schifezza e un, una fiera un mercatino delle pulci tutti adesso a negoziare la loro posizione di potere toccherà prima al movimento 5 stelle perché non ha raggiunto la maggioranza poi toccherà alla lega perché non ha raggiunto la maggioranza che chiamerà in ballo il polo di destra perché non ha raggiunto la maggioranza nessuno all'interno del polo di destra poi toccherà al presidente magari fare un governo interino tecnico di due anni che eh, la legge elettorale non va allora dopo che ci sarà un governo tecnico come già c'è stato con monti di due anni eh, non si sarà riusciti a fare la legge elettorale si farà un'altra porcata come il porcellum e allora a questo punto passerà a avere passerà a esserci un governo eletto da loro stessi come è il caso di letta si faranno delle elezioni pasticciate vincerà un'altra volta magari eh, Matteo Montesi eh, no né Giuseppe Simone né Matteo Montesi eh, cosa come si chiama Renzi Matteo Renzi un altro Matteo Matteo Renzi e poi magari eh, ci saranno delle elezioni quindi la cosa andrà avanti anni se non si arma un governo, quindi, per mi chiedono che è meglio Salvini o di Maio, credo che sia di Maio che si presenta. E io gli dico l'importante che ci sia un governo stabile perché se si cade nella trappola di nuovo dei governi tecnici non ci si salva più d'altra parte eh, voglio vedere che fanno perché ci sono stati decenni di corruzione a Roma, Roma capitale, loro Roma ladrona, Roma Mafia mafia capitale e poi la raggi purtroppo o è stata la girata o ci la gira perché non riesce a fare nulla e quindi come dire io sono molto scettico ho fatto anche un video chiedendomi ma viviamo in democrazia poi anni fa forse nel 14 ho fatto un video ma chi governa l'italia è stato l'anno mi sembra in cui povia si chiedeva chi governa il mondo soltanto che se ne usciva per la tangente ovvia eh, quindi vi invito a guardare i miei ultimi video anche i miei primi video del 13 del 14 2013 2014 ma a quanti di voi hanno un'età compresa fra i 20 30 anni e i 45 quindi più o meno fra la mia età che io ho 49 anni compiuti il 26 gennaio e molti di meno dico che che nulla è cambiato anzi queste alternanze perché ci abbiamo il governo delle alternanze sono inspiegabili va bene le stesse forze politiche adesso con la variante di, del movimento 5 stelle ma salvini rappresenta la lega che sta pur sempre nel polo di destra come alleato esterno o interno ma ci sono stati vent'anni circa con interruzioni tecniche di governi tecnici nei quali governava Berlusconi, Prodi, Prodi, Berlusconi. E il bello è che tutti e due i governi di Berlusconi e di Prodi cadevano perché dall'interno delle proprie alleanze gli toglievano eh, la fiducia, come il caso di Fini che gliela tolse a Berlusconi, come il caso di Bertinotti che gliela tolse a Prodi, come il caso di Mastella che gliela tolse a Prodi. Poi ci fu nel 2011 Fini che gli tolse. La fiducia perché liticarono litigarono in un'assemblea pubblica e a dargli la fiducia a salvare il governo ci furono tre o quattro deputati comunisti uscenti perché il partito comunista perse le elezioni e quindi dovete uscire dalla politica e anche pidini a cambio si dice di appalti si dice eh, o di votare delle leggi che loro volevano votare quindi in italia o e prodio o era prodio era berlusconi e e tutte e due si trascinavano nei loro vecchi gabinetti tecnici di, di, di ministri di segretari sottosegretari deputati senatori parlamentari insomma non cambiava nulla vi ricordate nelle elezioni di nord america all'epoca eh, si presentò Bush Junior, Bush Walker, eh, George Bush Walker Jr. E mi sembra che c'era uno che si inizia, eh, uno magro, non era John Kerry, era uno magro alto con i capelli grigi. Perse allora governò come gli corrispose eh, George Walker Bush Junior poi nel caso delle elezioni della florida che si dice che abbiano avuto dei brogli sfidò al gore per il partito democratico non il politico che si era il senatore che si era presentato prima un altro perse al gore si dice per brogli nella florida non si sa e vinse di nuovo il presidente in carica george walker bush junior adesso anche perché la costituzione lo vieta due mandati di seguito se non mi sbaglio dopo si presentò eh, eh, un altro un altro politico repubblicano e si presentò eh, barack obama jim Kerry perse quindi non si presentò È uno dei politici delle interne repubblicane che sfidarono le due volte george eh, walker bush junior ma si presentò un altro eh, senatore di stato di uno stato de degli stati uniti e perse la seconda volta che il candidato presidenziale, cioè Barack Obama eh, in carica, sfidò eh, un, uh, un avversario. Non so se fu la prima o la seconda volta Jim Kerry, non so, però si presentarono altri eh, senatori nelle interne. Perché nel frattempo erano cambiati i senatori, cioè in 4-5 anni cambiano i senatori degli Stati Uniti. Ci sono anche dei voti interini eh, ai due anni. Eh, le loro elezioni amministrative, che sono le elezioni degli Stati degli Stati Uniti d'America. Allora, quando si ripresentò Barack Obama, vinse le interne del Partito Democratico un altro. Eh, senatore eh, repubblicano e perse adesso poi eh, contro Donald Trump si presentarono altri senatori democratici, fra cui Hillary Clinton. Non si presentarono sempre al gore, al gore, al gore, al gore. Eh, come democratico e come repubblicano sempre gli altri in italia invece eh, tiziana cirilli ciao stamattina ti ho fatto una domanda come mai hai cancellato il commento mi dispiace se è successo a che ora è successo stamattina perché mh, io filtro i commentari quindi è possibile che non ho cancellato nulla ancora devo entrare nei commentari però se mi hai fatto una domanda cara amica eh, ti chiedo scusa se è risultata cancellata perché io a volte sto con il tablet, tablet economico cara tiziana cirilli e purtroppo c'è il tattile che è molto difettuoso come vedi il mio tablet è questo che funziona 5 10 minuti di autonomia quindi se è stato eh, cara tiziana cirilli questa mattina da mezzanotte in poi eh, forse ho cancellato involontariamente eh, una tua domanda o forse è stato ieri mattina che è successo a Luna. Quindi io so che una domanda purtroppo mi è risultata cancellata. Non so di chi se è la tua domanda. Ti chiedo scusa e chiedo scusa a chiunque guardi questo video se gli risulta una domanda cancellata. Io non faccio censura. Ma ho messo i commentari filtrati per due ragioni. Primo perché eh, in questo modo evito che ci sono stati pochi casi nei quali ci sono stati insulti personali, e quindi in questo modo li cancello direttamente. Non mi va di segnalare il commentario perché poi magari gli, gli danno una segnalazione. Tiziana Cirilli Ok, nessun problema secondo perché mi è successo, cara Tiziana, che io ho trovato per casualità sotto dei miei video del 2013, del 2014, ultimamente quindi a distanza anche di quasi 4 o 5 anni dei commentari fatti 2-3-4 anni fa che io non avevo potuto leggere perché sai com'è lo scroll dei commentari: se tu non li lasci filtrati, magari ti fanno 10 commentari e tu non entri di frequente youtube non leggi di frequente commentari oppure i commentari vanno sotto il video e il video è vecchio quindi non lo vedi in cima al commentario devi andare a cercarlo e quindi io non, non ho forma di sapere dove stanno i commentari invece eh, quando eh, il commentario dice commentario filtrato e poi dice possibile spam l'altra la, la, finestrella allora che faccio apro la fi la finestrella del video e do eh, ok al commentario allora vado sotto il video e cerco il commentario perché molte volte anche se io vedo che mi hanno commentato il video eh, e accetto il commentario il commentario non va eh, per, per i primi ma lo devo andare a cercare nella linea di tempo e quindi apro la finestrella del video commentato accetto il commentario questo è meglio che lo faccia nel computer quindi lo farò questo pomeriggio e poi già sono le 14:21 minuti eh, di video vado a, a commentare allora tiziana cara amica tiziana scusami se ancora non ho commentato il tuo commentario nel caso in cui risultasse cancellato, non so, tu prova a, a ricommentarmelo magari sotto un altro video, oppure eh, fammi un altro commentario, magari sullo stesso tema. Eh, dicevo come mai da noi non c'è ricambio della casta politica? Perché l'età media dei politici nordamericani è più bassa dell'età media dei politici nostrani perché c'è questa partitocrazia che con gli anni sta diventando gerontocrazia qual è l'età media dei politici italiani dei ministri del presidente eh, del consiglio dei ministri che forse sono più vecchi del presidente della repubblica in carica a parte giorgio eh, giorgio napolitano ci abbiamo un altro giorgio mattarella se non sbaglio si chiama giorgio il governo dei Giorgi è la giorgiocrazia, poi quindi, essendo una partitocrazia con politici vecchi, eh, senatori deputati vecchi, eh, funzionari, amministratori sindaci vecchi, eh, siamo una gerontocrazia. Eh, non c'è lavoro, precarizzazione, lavoro nero. Eh, crisi degli alloggi, crisi degli affitti terziarizzazione compulsiva delle aziende ecco ci sarebbero di cose da parlare ma questo forse è il mio ultimo video della settimana perché forse non avrò tempo di fare dei video e trasmetterò su sprecher quindi cara tiziana se vuoi seguimi sul mio canale di sprecher Sant'Enchan ieri ho fatto un live durano 15 minuti purtroppo perché io ho o la uh, versione gratuita sono disoccupato poi vi volevo dire questo eh, i live che non trovate più o le trasmissioni post -cad che non trovate più in uh, sprecher cercatele nel mio programma. nel mio canale di youtube radio Chan, e li troverete tutti i miei radioprogrammi di sprecher perché li ho salvando anzi Direttamente quando eh, trasmetto li vo salvando in eh, sprecher, così in questo modo eh, li conservo per la posterità. Perché poi raggiunte le 10 ore di trasmissione sprecher, li devo cancellare. Non ho l'edizione a pagamento, neanche la basica. E quindi niente, o, o, domani, dopodomani trasmetterò in sprecher, magari non in live tanto non mi segue nessuno in live devo programmare l'evento e non mi va io faccio spontaneamente quando come questo video ci avevo tempo c'avevo voglia l'ho fatto poi mi hanno chiesto altre informazioni sulla chiusura dei canali di youtube sulle monetizzazioni devo farci un video ma già ne ho fatti tanti di live streaming e di eh, programmi sulla chiusura del canale di matteo montesi di giuseppe simone di john Doe e 74 che uno ha riscosso molto successo un altro un po di meno però trasmesso eh, come terzo o quarto ma molti che ho fatto dopo hanno 100 200 300 600 visual quindi io ritengo che ormai il ciclo dei miei video sulla chiusura del canale di matteo montesi e degli youtubers in generale dopo un video di più di 1300 1400 visuals dopo un video di 900 e passa di visuals dopo un video di 600 o 300 dopo qualcuno di 200 si è ormai volto al termine il ciclo si è tramontato se continua a fare dei video li guarderanno solo giustamente 50 volte perché saranno tutte le persone che avranno voglia di continuare a sentirmi parlare circa il caso matteo montesi e la chiusura dei suoi canali che hanno video eh, che hanno visto il primo video che è stato di pessima edizione perché filmato col tablet che vi ho fatto vedere prima però eh, siccome era un argomento fresco fresco l'ho filmato a mezzanotte in estremis non potendo accendere questo cellulare perché non mi si accendeva col quale vi sto trasmettendo in live allora, ho ricorso al tablet perché così a mezzanotte potevo dargli un formato molto leggero, visto che trasmette in HD, cioè eh, 720x1280 con 2 megapixel e non con questo cellulare che trasmette in 3,2 megapixel, 640x480, un Nokia Asha 302, ma fa dei video pesantissimi. Quindi con questo tablet l'ho editato in meno di 10 minuti. Nel computer l'ho trasmesso sento di aver detto quasi tutto quello che potevo dire de eh, giga in is love live ciao come stai caro amico purtroppo sto per chiudere il live tu che fai di nome live che ami i live però vedi già sono le 14.07 e quindi spero che questo live ti possa essere interessato quando lo riguarderai è stato probabilmente l'ultimo live della settimana non so se ne farò altri eh, mi raccomando vi consiglio come sempre per aiutarmi visto che io non vi chiedo denaro né pacchi regalo come fanno i grandi youtubers e anche i piccoli tutto bene grazie nessun problema eh, scrivo ma mai ma lavoro eh, scusa non ti scrivo mai ma lavoro tanto non ti preoccupare dei giganese love live l'importante è avere lavoro che se non si ha lavoro al giorno d'oggi come me ci si riduce a questo quello che vi sto per spiegare io purtroppo c'è un cellulare che non mi filma tutto poi mi si è rotto lo schermo che funziona e non funziona di questa vecchia di questa vecchia filmatrice del 2010 forse con tecnologie anteriore ho già riparato il flessibile dello schermo non mi va di ripararlo un'altra volta perché ormai la, la camera costa La filmatrice costa molto di meno se volete aiutarmi visto che sono disoccupato e non lavoro come il nostro amico di giganis love live oggi sono fortunato ma oggi sono a casa bene allora per aiutarmi a me che non lavoro, guardate questo video! Adesso mi si sta surriscaldando il cellulare, non ne voglio abusare perché altrimenti mi dura poco. Poi non ne posso comprare un altro. E poi i live con il tablet non li posso fare. E guardate i video che vi consiglio, che saranno quelli più visti. Guardate i video che metto come anteprime, eh, che sono quelli più visti. dategli like se vi piacciono commentateli mi raccomando condividetene il link nelle reti sociali dappertutto non vorrei dirvi fate spam però vabbè a tutti i vostri amici parenti conoscenti familiari vicini di casa compagni di lavoro gigen. Eh, dopo ne approfitto di guardarlo grazie e poi se questo video stesso vi piace commentatelo dategli like condividetelo mi raccomando, seguitemi su Spreaker che in questi giorni cercherò di fare dei nuovi episodi. C Ho solo 10 ore disponibili in Spreaker perché sono disoccupato ed è nel suo formato gratuito che vi posso accedere. Quindi ogni volta che cancello degli episodi da Spreaker, anzi ogni volta che trasmetto in Spreaker, carico in simultanea nel mio canale di YouTube Radio Sant'Enchan, di cui troverete in, nel mio canale di YouTube saint -Chan, questo un link e quindi voi potrete guardare l'episodio sia in radio saint jean di youtube che nella radio saint jean di spreaker. quindi eh, in questi giorni trasmetterò anche in sprecher poi c'è un programma di, che vi darò il link per fare del rap e, e partecipare a delle sfide di, canz di canzoni rap non so come si chiama ma tanto c'è pochi iscritti e magari io sono arrivato prima una volta a un contest si sì, lavoro sono quasi sempre da solo perché sono titolare a ah, bene allora mi piacerebbe sapere di cosa sei titolare ma magari me lo lasci tra i commentari ti auguro tanta fortuna del gigane is love live eh, ti auguro tanta fortuna come titolare e lavoratore del tuo stesso imprendimento eh, magari ecco eh, la riservatezza è tutto pulisco le case e aiuto chi ha bisogno bene così si deve fare nella vita bisogna aiutare chi ne ha bisogno come io cerco di farlo con i miei video vi ho parlato a del problema delle monetizzazioni che io eh, mi hanno tolto la monetizzazione dal 20 febbraio perché ho appena 2600 ore di views quest'anno cioè in meno di tre mesi tre mesi circa e che sono ancora partner di youtube per riavere le monetizzazioni youtube mi deve 76 dollari mi raccomando guardate tutti i miei video condivideteli e commentateli fateli commentare fateli dare like eh, condivideteli fra quante più persone possibili in modo che io possa arrivare alle eh, 4.000 ore di views almeno per avere i 100 dollari beh tu ci stai aiutando già i tuoi video e tu e video e live sono molto importanti grazie ma sono disoccupato almeno se avessi 100 dollari mi potrei pagare internet io non vi chiedo denaro vi chiedo visuals anche perché eh, se non ottengo visuals o solo mi frustra, cioè ho superato il mezzo milione di visuals ai cinque anni e vorrei avere almeno 10.000 views ogni video. Mi raccomando, ho fatto dei video con il cuore, li ho fatti veramente ispirati. Eh, cercate nel mio canale Sant'Enchan fa la spesa, Sant'Enchan vi parla, Sant'Enchan vi dà dei consigli. E vi saluto, ormai devo chiudere, ciao!